Bene, faccio un video sull'uso di MailSpace, ho visto che non, ho non ne ho ancora fatti, evidentemente perché pensavo che fosse abbastanza intuitivo, ma comunque vale la pena vederlo. Quando entrate dentro MailSpace vi compare un unico campo in cui potete mettere qualunque cosa, ad esempio potete mettere un, uh, un, un Android, Android 4, no? per esempio, è un, qualunque cosa mettiate, e potete poi cliccare sulla freccia arancione. A questo punto lui ci mette quello che potrebbe esserci anche un po' di tempo per generare una foto utilizzando il modello Stable Diffusion. Il modello di Stable Diffusion che sto usando, um, così non lo sapete, ma se cliccate su V-Option vedete che sto usando Stable Diffusion 1.5, l'1.5 è una versione vecchia. Ok, Android Foto: questa è una foto di Android, beh, vedete è brutta. Quindi il prompt, abbiamo detto, è molto importante. Okay, quindi mettiamo una, una foto, ad esempio, di un mail Android in Blade Runner, giusto per mettere qualcosa che magari produce effettivamente qualcosa di sensato ricordiamo che eh, le opzioni sono, sono normalmente nascoste eh, quindi noi per vederle facciamo view option e quindi il primo trucco che vi insegno è appunto quello di aprire le opzioni questo perché? perché nel, nel momento in cui aprite le opzioni potete cambiare anche il modello stable diffusion 1.5 è vecchio già di un, qualche settimana e in realtà adesso c'è la versione nuova, versione 2.1 casomai come in questo caso il, ehm, ah no, è arrivata quindi è venuta una sorta di, eh, di foto ok allora questa foto per dire eh, eh, dobbiamo vedere se più o meno ci piace no? allora se ci piace ma se ci piace lo stile ma vorremmo vedere un altro esempio di foto usando un seed diverso possiamo fare semplicemente un rerun facendo un rerun si ottiene praticamente il, il rilancio della foto e, e qui ci impiega, eh, ecco, vedete questa qui è già leggermente più suggestiva. No? E, e il ciclo normale è di una volta fatta la, la foto, si può fare un enens. Facendo l'enens, se ci piace questa foto, facciamo un enhance eventualmente ci copiamo o ci, facciamo copia e incolla del SID, vediamo ancora che abbiamo una model version, facciamo Enhance, Enhance è un meccanismo per cui la foto, che inizialmente era una 512x512, diventa invece 2048x2048. 2048. Ora, possiamo salvarla, c'è una possibilità di salvare la foto, ma in realtà eh, Mage Space ci salva tutte le foto che facciamo. Eh, lo vediamo poi magari più oltre. No? Salviamo questa foto, cioè la teniamo lì un attimo, e modifichiamo Stable Diffusion e andiamo sulla versione 2.1 come ho detto prima, in realtà io mi sono registrato no? e andando sulla mia icona vedete che c'è questa immagine che ho appena fatto e qui c'è anche registrato praticamente il prompt che ho fatto quindi se io clicco sulla foto mi riottengo tutte le immagini che ho prodotto che è una cosa molto molto furba e mi permette anche di fare quello che si chiama un remix remix vuol dire o rilanciarla più o meno rilanciarla vuol dire rilanciarla con gli stessi parametri con lo stesso prompt ma dando la possibilità a lui di cambiare il seed oppure facciamo un remix e quando facciamo un remix cosa succede? che viene conservato il prompt infatti vedete che in fondo mi viene conservato il prompt quindi se vogliamo cambiare il prompt dobbiamo cancellarlo e però mi consente ad esempio di remixarla con un modello diverso, Stable Diffusion. Quindi se noi facciamo Stable Diffusion, abbiamo a questo punto lo stesso, eh, la, la stessa generazione però fatta con Stable Diffusion, che non so se vedete è eh, tendenzialmente eh, un pochino meglio. Tenete conto che quando ho fatto le names, in questo caso, ottengo una foto che è leggermente diversa da quella di prima, perché il eh, Magespace ci ha fatto girare anche alcuni modelli che correggono gli occhi e correggono alcune anomalie della faccia. Quindi se questa eh, foto già mi soddisfa, a questo punto, come ho detto prima, ce l'abbiamo. Quindi se noi andiamo a vedere in, eh, nel nostro qui ho fatto la login no? per entrare, vedete che abbiamo una differenza tra la foto fatta con Stable Diffusion 1.5 e con Stable Diffusion 2.1 e vedete che il prompt è lo stesso ma la resa è un pochino migliore e tra l'altro questo è stato fatto facendo un remix, quindi usando lo stesso prompt, lo stesso seed che aveva usato il, la versione precedente se volessimo fare lo stesso lavoro qua basta che clicchiamo su questa foto facciamo il nuovo remix ci accertiamo di avere Stable Diffusion 2.1 e poi facciamo di nuovo il nostro lavoro in cui facciamo praticamente la differenza fra lo stesso seed che vedete qua sotto fatto sia con la versione vecchia e, e vediamo che cosa ottiene la, la nuova versione la nuova versione, tutto sommato, anche qua c'è un comportamento leggermente migliore per la faccia, ma qui eh, vabbè, potrebbe starci, nel senso che ci sono gli arti, eh, insomma, che non possono anche non essere completi. Quindi facciamo i nases e quindi vediamo di vedere la foto che, eh, come abbiamo detto prima, potrebbe essere leggermente diversa, gli occhi, eccetera, potrebbero essere eh, un filo diversi ma sostanzialmente siamo lì. Ora, ehm, abbiamo visto Rerun che permette di rilanciare la foto con gli stessi parametri ma cambiando seed, quindi lo stesso prompt genera praticamente un'immagine un diversa. Abbiamo visto il remix, il remix vuol dire che conserviamo più o meno tutte le parti compreso il seed ma possiamo cambiarle e quindi possiamo decidere una nuova impostazione o di prompt o di seed o di modello come abbiamo visto poco fa e poi abbiamo invece la possibilità di fare re-image re-image tra l'altro poi lo vediamo in combinazione con, ehm, con quello che si fa per prendere delle immagini già pronte quindi noi usiamo questa immagine come immagine di partenza per fare altre cose ad esempio questa foto di un, un androide possiamo reimmaginarla quindi facciamo reimage e eh, quando facciamo reimage sostanzialmente la foto è, un, è considerata una foto di partenza poi vediamo anche come facciamo a dargli una foto noi di partenza mm. Allora, essendo una foto di partenza, a questo punto possiamo eh, correggere il prompt oppure mettergli addirittura un prompt diverso. Quindi potremmo mettere Attractive, attractive Young eh, Mail Android, no? cioè, per vedere se riesce a migliorarci l'immagine partendo da questa perché magari vogliamo beh, mettere, avere la stessa immagine di partenza ma con un'immagine ancora più gradevole. Eh, facciamo il play chiamiamolo play e quindi abbiamo la possibilità di vedere questa immagine rifatta eh, adesso poi eh, ovviamente va da gustibus ma eh, come vedete lui è partito dalla stessa immagine che gli abbiamo dato e ha cercato di ricondurre quell'immagine che gli abbiamo dato all'idea che gli abbiamo espresso quindi un android che abbia un aspetto gradevole volendo si può intanto si può fare anche un enense e quindi magari vediamo di eh, vederlo un pochino meglio questo, questo Android vedete che più o meno è questo quindi in alta risoluzione e poi possiamo anche ehm, eh, comunque vedere nel merito quindi torniamo poi nell'elenco delle nostre foto vediamo che noi nelle nostre foto abbiamo tutte queste produzioni. quindi questa è l'immagine di partenza che vedete si è conservata nel, uh, nel prompt nello stable diffusion 2.1, però abbiamo messo ancora poi l'image to image, quindi è possibile che alcune immagini dell'intelligenza artificiale siano ottenute attraverso vari passaggi, cioè si parte praticamente da un modello e lo si remixa e poi lo si può reimmaginarlo, praticamente sostituendo immagine con immagine per ottenere ciò che si vuole. Un'altra cosa che si può fare è partire da un'immagine di partenza. Allora, un'immagine di partenza normalmente andando su MageSpace, si specifica con questa icona e poi qui si fa praticamente il clear quindi si dice non, si, non partiamo da un'immagine di partenza ma possiamo scaricare qui un'immagine che vogliamo. Ad esempio se noi vogliamo scaricare una, una foto di Blade Runner Photo vediamo un po' da internet e magari andiamo nelle images, nelle immagini e scarichiamo una foto magari un po', un po semplice, tipo questa Ok, quindi questa foto cosa facciamo? la salviamo salvo immagine con nome quindi ce la salviamo uh, dentro documents e poi torniamo nel nostro Mail space dove eravamo prima che è questo, e a questo punto qui possiamo droppargli praticamente la foto che abbiamo preso che è questa e quindi possiamo partire da questa foto ora facciamo ready per andare a, a accettare questa immagine che vedete che quindi è messa qua e la si vede e poi possiamo degli di nuovo lo stesso prompt e vedere lo stesso prompt quindi fare un re immagine partendo da un'immagine in questo caso di Harrison Ford e vediamo se, eh, ecco vabbè, lui in questo caso l'ha eh, reinterpretata in questo modo, partendo da quell'immagine, ma è possibile anche citare, quando abbiamo l'immagine, quanta importanza diamo al prompt rispetto all'immagine, all quindi noi adesso stiamo dicendo che il prompt è molto importante, ma, ehm, e quindi essendo molto importante, qui se volessimo avere Harrison Ford dovremmo proprio dirglielo, quindi per esempio potremmo anche dirglielo, quindi adesso qui non ce l'abbiamo, l'abbiamo perso. Quindi torniamo, prendiamo la nostra immagine di Harrison Ford. Ah, ce l'abbiamo qua. La, la risintonizziamo, quindi andiamo qua e la rimettiamo. Ok. Diciamo che è pronta e diciamo in questo caso facciamo Harrison Ford. Harrison Ford. Perché diciamo sappiamo che lui è Harrison Ford e vediamo come ce la implementa di nuovo in modo... Uh, Young, ad esempio, vediamo un po' se riesce in qualche modo a capire di fare una versione giovane di Harrison Ford. Quindi lasciamo lavorare e vedete che qualcosa ha fatto. quindi Ha preso la stessa impostazione. Era questo che volevo farvi vedere. Che ehm, il prompt ha effetto nel senso che lavora eh, concettualmente, diremmo noi, ma ehm, eh, ma quello che fa fede praticamente parte anche dall'immagine, quindi, noi possiamo a questo punto fare di nuovo un enens. E facendo l'enens, abbiamo l'immagine, questa da cui siamo partiti, rifatta quindi, questa cosa, eh, questo genere di cose la si può ottenere anche con un'immagine qualunque. No? Quindi, tra parentesi, questa è un'immagine bianco-nero che eh, ci può andare bene, ma noi potremmo dire che è Harrison Ford Young e poi eh, possiamo dire Colored eh, Photo, no? cioè, vediamo se ci permette di ricolorare la una foto. Quindi, avendo Colored Photo in prima posizione, obblighiamo, in teoria dovremmo obbligarlo. in realtà non, uh, no, non lo facciamo, però facciamo così, facciamo in un modo leggermente diverso. Abbiamo Harrison Ford... Young, e poi gli mettiamo, usiamo il negative prompt quindi il negative prompt vuol dire che eh, gli diciamo black and white no cioè vogliamo che non vogliamo una foto in, uh, in bianco e nero black and white mm. quindi a questo punto se eh, rilancio con questo negative prompt che non voglio una black and white sto facendo un po' il contrario di quello che volevo fare prima ma magari il risultato è migliore cioè lui capisce che non, che non volendo una foto in bianco e nero eh, dovrebbe produrre una foto colorata vediamo un attimo se funziona queste sono tutte provine in tempo reale tra l'altro ogni tanto questo motore si incastra e quindi se si incastra bisogna eh, bloccarlo e rilanciarlo oppure avere tanta pazienza, ecco. ah, non l'ha capita, oh, ok, vabbè, in altre situazioni la capisce. Però, tra l'altro questa foto qua non era neanche maraccia, pur essendo in bianco e nero, la riprendiamo un momento. Ah no, vedete che adesso eh, ci ha rifatto una foto ed effettivamente si è concentrato sul fatto di farla a colori bisogna fare spesso più tentativi e bisogna eventualmente remixarlo aggiungendo di parametri e se facciamo remix siamo abbastanza certi che, il, eh, che parte da un seed opportuno cioè da quell'immagine lì quindi sia simile quindi possiamo dire Harrison Ford Young e poi possiamo insistere sul fatto che sia a eh, firing at a target ma? vuol dire che sta sparando Faring with a gun. Mm. così magari per rinforzarlo per eh, convincerlo praticamente a darci sì quell'immagine che stavo facendo ma tornare al concetto che nel frattempo eh, si era un pochino perso ecco vedete abbiamo ottenuto questo effetto e quindi possiamo provare a, a fare renaissance e quindi avere anche questa immagine come vedete già così siamo riusciti a ottenere un po' di cose possiamo migliorare questa immagine di nuovo eh, perché vedete che non, non ci piace molto nel senso possiamo fare un reimage quindi lui mette questa nuova immagine come partenza e poi possiamo eh, aggiungere realistic, eh, eh, realistic, no? photo realistic photo realistic no style che abbiamo visto che faceva un mira miracoli. quindi torniamo praticamente nel nostro, nella, nostra nella nostra foto abbiamo fatto un uh, remix quindi quando si fa il remix non si cambia il seed no, eh, non c'è un negative prompt quindi stiamo semplicemente riprendendo quella che era la foto di partenza e vediamo se ci ha aggiunto il realist fattore realistic style partendo da quella foto in teoria dovrebbe essere migliore e infatti direi che siamo migliorati nel senso che il dettaglio dell'immagine è notevolmente migliorato infatti se vedete qui la faccia di Harrison Ford era un pochino diciamo approssimativa invece in questa rivisitazione abbiamo praticamente eh, la faccia migliorata l'unica cosa che non, non torna in questa nuova rivisitazione è che la pistola non è più normale allora intanto possiamo fare ehm, sempre partiamo da quest'ultima immagine che magari ci piace e, e facciamo re-image, quindi la inseriamo e poi proviamo a vedere alcune cose aggiuntive allora, le cose aggiuntive possono consistere nel cambiare ad esempio il background, quindi possiamo dire non è in, nel deserto, ma possiamo dire background quindi gli chiediamo a MageSpace intelligenza artificiale di individuare il background vedete che l'ha capito perfettamente perché ha individuato in rosso tutto ciò che era il background facciamo Ready quindi con quel background a questo punto diciamo che il background sia per esempio New York no? quindi questa è un'altra tecnica che permette di, eh, di cambiare il background di un'immagine che è una cosa anche molto, molto interessante facciamo questa operazione e abbiamo praticamente eh, l'effetto è abbastanza carino eh, con New York nel senso stretto dietro ma eh, facciamo un remix perché eh, ci sono queste scritte quindi facciamo un remix e nel remix gli diciamo oh, che non vogliamo scritte quindi text hm, eh, letters e vediamo se questo remix in cui gli abbiamo detto che non vogliamo quindi ripartiamo sempre da questa immagine di partenza mm -hmm. con la mascheratura del, del background. Gli abbiamo detto New York e gli, gli abbiamo detto che non vogliamo vedere i testi. Ora, se siamo fortunati, dovrebbe essere so. ok. Direi che abbiamo, um, abbiamo fatto quello che volevamo. C'è un Harrison Ford, che è in questo caso sul sottofondo di, eh, eh, di New York qui adesso c'è il problema è che, nel, eh, che ci sono queste cose che sono un po' irrealistici però noi possiamo, tra parentesi vedete che qui c'è la mascheratura che ho usato ma eh, va bene, quindi noi possiamo accettarla questa magari facciamo un Enense così la teniamo un secondo cioè ce la salviamo questa immagine cioè l'Enense permette di salvare l'immagine e poi andiamo a vedere come ritoccarla in modo tale ok, questa qui è 2816 x 2048 quindi l'ha fatta una risoluzione più grande e proviamo a vedere se riusciamo a reimmaginarla in modo da avere una pistola eh? quindi facciamo una reimage andiamo nella nostra foto che è questa e poi proviamo questa volta a fare custom custom ci permette di avere una brush che la cui dimensioni sono praticamente quello che vedete e poi di usare questa brush per evidenziare praticamente la parte sotto la pistola no quindi eh, anzi facciamo così eh, facciamo un undo facciamo la parte sotto hm, e diciamo che eh, la togliamo semplicemente no quindi facciamo oh, il eh, facciamo questo si chiama in paint quindi praticamente abbiamo dipinto l'area che vogliamo togliere e rimuoverla hm, facciamo ready, e poi toglie, torniamo sempre con la stessa, parola la chiave, New York, e con la stessa negative prompt, mettiamo text, e letters, e letters, e quindi facciamo un reimagine, eh, abbiamo detto praticamente che in quella parte dove c'era questo prolungamento della pistola, eh, vogliamo in realtà solo più New York, quindi lui dovrebbe in teoria, adesso vediamo se lo fa, ecco al punto precedente mi ero scordato di fare adesso lo vediamo meglio il save e il ready dell'immagine quindi torniamo sempre a quindi questa qui magari la, la partiamo facciamo re-image partendo da questa no? e, e, e partiamo quindi da questa immagine e, e proviamo questa volta, sempre usare un custom però provare a, a evidenziare la pistola questa no? mettiamo così, facciamo save, quello che mi ero dimenticato prima, si fa un ready, e qui, qui a questo punto mettiamo che questa è una pistola, hm? e gli diciamo di inventarci la pistola che lì non c'è, hm? perché eh, c'era cioè, ma è sbagliata. Da prendersi siamo sempre in stable diffusion 1.5, perché nel frattempo ce l'abbiamo siamo persi il 2.1, quindi... Ehm, Eccolo qua, quindi abbiamo praticamente un'immagine un pochino più interessante con un pistolone abbastanza grosso. Quindi l'unica cosa che forse non è chiarissimo, e quindi potremmo reimmaginarlo sarebbero le mani, che possiamo quindi fare un reimage, e nel reimage, partendo da questa foto, facciamo custom e mettiamo praticamente un anzi, facciamo un do, selezioniamo le, le mani. E qui mettiamo: uh, qui l'idea è praticamente di, di salvare di, di ricreare le mani. Hm? Le mani mettiamo un ready e quindi mettiamo hands, uh, hands, firing a gun. Ma no? no, mettiamo le hands al solito perché può darsi che già con hands, perché se no se gli diciamo troppi particolari in questo caso potrebbe, potrebbe ehm, avere dei problemi no? nel senso che magari se gli diciamo che devo avere una, potrebbe cercare di dipingere una nuova, una nuova pistola ok dopo un, un po' di tentativi per esempio questa è una delle possibili soluzioni della pistola ancora non è perfetta però ad esempio quantomeno eh, le mani la mano quantomeno potrebbe essere quasi realistica quindi eh, potrebbe essere quasi accettabile già per arrivare a questo livello qua notate che ho fatto comunque un po di tentativi e nei vari tentativi possono uscire può uscire di tutto quindi bisogna fare molta attenzione quindi il mestiere di fare i prompt di fare le mascherature e eh, eh, eh, per ottenere le cose giuste, insomma, non è che sia così, eh, così banale, così facile, no, non tutti possono farle. Ecco, quindi il, cioè, ci va una perizia, una bravura, eh, e in alcuni casi forse si può anche definire insomma, eh, qualcosa di artistico, anche se non, eh, non è questo diciamo, l'obiettivo di, eh, di, questi, di questi strumenti. Sembra che abbiamo visto sostanzialmente quasi tutte le parti, soprattutto la parte più nascosta che è quella del, del foreground, possiamo fare clear, ok, perché per toglie l'immagine, ma ad esempio, se abbiamo un'immagine già presente, per esempio, uh, ipotesi, mh, prendiamo di nuovo questa immagine qua. Questa immagine la possiamo poi eh, lavorarci sopra come abbiamo visto prima facendo appunto un remix e andando sull'immagine, e a questo punto si può uh, fare il. Ecco, qui attenzione. Il, il, um, il, il, il, il, il, si può chiedere al, di trovare tutto il background dell'immagine che abbiamo visto già prima, ma anche e soprattutto vedere anche il foreground e quindi lavorare proprio invece sul, sul rovescio del background vedete questo, questo qui capito benissimo che il foreground è quello e quindi possiamo alterare questa persona qua quindi tra le altre cose possiamo anche dire che questa persona nel, nel in painting possiamo farla diventare ad esempio uh, che ne so, Wonder Woman, no? per ipotesi e quindi mi aspetterei che adesso al posto di Harrison Ford a impugnare quella specie di pistola dovrebbe esserci a questo punto Wonder Woman e come vedete ci ha fatto Wonder Woman e ovviamente qui bisognerebbe rifarla in modo tale cioè sempre con tecniche di impainting quello, perché è quello che viene meglio insomma, in modo tale da poter dipingere meglio insomma, le, le proporzioni, la faccia e il, il modo in cui impugna la pistola quindi non è, non è per niente semplice tutto questo quindi questa è la parte di impainting che vi ho detto ma ci sono poi tutte le parti che noi abbiamo visto di, ehm, di quality, guidance il negative l'abbiamo appena accennato ehm, allora qua è, diciamo, eh, tendenzialmente dovrebbe dire quanto la rete neurale sta a pensarci sopra adesso sta a pensarci sopra un certo intervallo di tempo circa 50 volte ripete le prove se si aumenta questa, questa, questa qualità tra virgolette dovrebbe migliorare la qualità dell'immagine ma a volte in realtà diventa, tende, potrebbe anche peggiorare quindi a seconda dei casi potrebbe convenire anche farla lavorare di meno oppure di più la guidance scale invece rappresenta la fantasia che ha la... la l'intelligenza artificiale quindi se 7,5 normalmente è il default se vogliamo che sia molto uh, uh, cioè che, che vada in maniera molto casuale insomma, creativa, si può ridurre questa guidance e a questo punto il prompt viene preso in maniera molto, molto, molto vaga e quindi i risultati possono essere ad esempio se qui mettiamo, togliamo l'immagine no? e gli mettiamo semplicemente Wonder Woman però gli mettiamo come eh, guidance una scala eh, bassa, dovremmo avere sì, sempre una Wonder Woman, però magari anche delle cose un po' più creative, un po' più diverse, un po' più vaghe, un po' più anomali. No? Quindi, se voi vedete adesso. Ok, Qui la rielaborate in un modo anche interessante, ma eh, probabilmente un po' diverso da come vi immaginereste la Wonder Woman. Analogamente se noi facciamo un, un remix, quindi conserviamo il, più o meno il seed, che è quello che ci interessa, e mettiamo la Guidance Scal a un valore eh, molto stretto, quindi dovrebbe venire una, un qualche cosa che assomiglia di più alle immagini di Wonder Woman, quindi ci aspetteremo come dire, una Wonder Woman un pochino più, diciamo, normale eccola qua perché probabilmente si è rifatto direttamente un'immagine del fumetto e quindi è un pochino meno creativa quindi diciamo che le cose stanno nel mezzo quindi la cosa ideale è rimanere sul normale cioè quel valore 7,5 e la qualità anche se l'abbasso potrebbe comunque velocizzare quanto tempo impiega a generare l'immagine ma in alcuni casi potrebbe essere una, potrebbe dare appunto delle immagini molto più abbozzate che però, adesso abbiamo messo normal, abbiamo messo una qualità a 28 quindi l'immagine ce l'aspetteremo un po' più semplice eccola quanto ehm, che è impiegato molto poco per farlo cioè molto di meno in teoria, penso che si è notato poco ma se riducendo ancora per esempio il minimo in assoluto 25% eh, dovrebbe diventare praticamente il... Uh, quindi si può avere un'idea di cosa potrebbe dare con le varie scale e con gli altri rapporti senza dover aspettare troppo quindi facciamo un'ultima prova con la quality A25 e poi direi che abbiamo visto praticamente tutto di Mage Space Ok, praticamente identica a quella che abbiamo visto prima. Va bene, allora eh, è tutto, spero di aver fatto vedere più o meno tutto quello che può essere interessante. Le altre cose che non abbiamo fatto vedere eh, sono le, le, le, le aspetti ratio o altre cosette che comunque potreste esplorare poi tranquillamente voi. Vi ringrazio, buona giornata.